Ciao a tutti ragazzi, prima di iniziare il video volevamo augurare a tutti voi buone feste e volevamo ancora ringraziarvi per tutto il supporto che ci state dando, inoltre volevamo ricordarvi di iscrivervi, infatti abbiamo visto che l'80% di chi guarda i video non è iscritto esatto ragazzi, innanzitutto buone feste buon anno a tutti, come diceva Fabio l'80% di voi non è iscritto al canale quindi insomma a voi cambia poco, a noi invece cambia tantissimo, iscrivetevi al canale e facciamo sì che quel 20% diventi sempre di più e magari di poter raggiungere il prima possibile i 100k perché poi da lì in poi porteremo anche nuovi contenuti sul canale, noi comunque vi ringrazio. Ringraziamo per il grande supporto che ci state dando in questo periodo Ma vi ricordiamo di seguirci anche sulle altre due piattaforme Instagram e TikTok Anche lì stiamo facendo bene Anche lì stiamo portando nuovi contenuti Adesso noi possiamo andare con la partita Andiamo! Ciao a tutti ragazzi Siamo prossima alla partenza per Bordighera. Ormai una mezz'oretta e partiamo Fabio sta scappando in questo momento Non si vuole far vedere dalla telecamera Siamo destinati ad andare a riprendere la sua partita Quindi purtroppo la sua immagine comparirà Giocherà domani in verità Noi partiamo un giorno prima Dobbiamo andare parecchio lontani Oggi c'è una trasferta piuttosto impegnativa i love it, dove? Bordighera. Dov'è Bordighera? Eh, in Liguria. Siamo diretti a Imperia. Eccoci dunque in partenza per queste 5 ore e 20 di viaggio più o meno. Qualcosa di improponibile per qualsiasi altra persona ma non per noi. Eccoci finalmente Fre dopo 3 ore e mezza di viaggio. Abbiamo fatto una tappa intermedia in un paese che si chiama Barbatello. Barbatella se non ho letto male dovremmo sì, essere so. in Liguria. E abbiamo fatto 3 ore e mezza di viaggio. Adesso ne mancano le ultime due ma visto che è ora di cena facciamo una breve sosta. Guarda lì dove fa. Al posto degli sportivi Guardate uno sportivo dove va a cena Si vede anche bene Burger e di fianco Fabio Come sta andando la trasferta più lunga del campionato? Per me è bene Pensi che questo viaggio possa stancarti in ottica domani? Mi riposo Finalmente si riparte Cena finita E adesso si va per Bordi Dove va Fabio? Eccoci finalmente arrivati a 20 miglia Vediamo se andiamo a destra Andiamo in Francia A Nizza A sinistra invece Si va verso... Il mare A questo è il momento in cui ci lasciamo con Fabio? No, oh no, no. Come è stata l'esperienza di viaggio di queste 5 ore e mezza Che poi diventano 8 praticamente È stata bella Piacevole? Sì Il karaoke fatto in macchina è stato di suo gradimento? Sì Eccoci Fre Fabio finalmente è entrato in hotel E adesso noi si va nel nostro alloggio Perché siamo davvero cotti dopo essere partiti alle 2-3 quarti Ed essere arrivati alle 11 Direi che la nostra giornata può finire E rinizia domani presto Così magari ci si fa una visitatina di 20 miglia E poi dopo vediamo... Un attimino, come andrà il match? Buongiorno, com'è oggi? Il tempo è ottimo, c'è un po' di vento che è molto gradevole. Dunque, conclusa la pausa pranzo, adesso possiamo ripartire. Andare verso il campo di Bordighera per assistere alla partita. È stato bello fare i turisti. Ci siamo divertiti molto. Tra l'altro, la cosa bellissima di questo posto è che è il 17 dicembre e la temperatura è piuttosto alta, ci sono tipo 15 gradi, qualcosa del genere. Il pilota dice 14. Ecco che ripartiamo e andiamo verso il campo 12 minuti. E poi siamo lì a fare l'introduzione e intervistare anche Fabio. Appena scesi dalla macchina, pronti a raggiungere. Il palazzetto dello sport di Bordighera Intanto vediamo questo cartello curioso Per la B di là Quindi direi che si deve andare... Là. Eccoci finalmente al Palasport Biancheri di Bordighera Dopo un viaggio in siamo giunti a destinazione E alle mie spalle stanno preparando il match valevole La dodicesima giornata di campionato Bordighera-Balza Allora vedremo come il Balsa girà dopo l'ultima partita Che ha portato per la prima volta dopo ottobre i tre punti Vedremo se troverà la seconda consecutiva Giocano con gli ultimi in classifica che non hanno ancora trovato la vittoria Vedremo dunque come si comporteranno Certo, vedremo come si comporteranno La squadra di Mr. Andrei ci vorrà chiudere nella maniera migliore possibile questo 2022 Perché ricordiamo l'ultima partita dell'anno Dopodiché ci si rivedrà col calcio a 5 nel 2023 Fabio, intanto, non siamo riusciti ad intervistarlo, purtroppo perché è andato col gruppo squadra a partire da ieri sera. Lo sentiremo post-partita insieme magari a qualche ospite speciale che ci auguriamo di poter intervistare. Allora, prestiamoci a prendere posizione all'interno del palazzetto e per assistere alla partita, ci vediamo noi a fine partita. Andiamo, ragazzi. Intanto, mentre stiamo elaborando, i movimenti da fare dopo in campo, cioè la telecamera parkour oggi. Cioè, guarda quanto scende per <ride> arrivare alla linea laterale. Una roba assurda. Speriamo che riusciamo a fare delle belle riprese lo stesso, perché oggi è incasinatissimo. Eccoci finalmente all'interno del Palace Sport di Bordigh per raccontarvi quella che sarà la dodicesima giornata del campionato di Serie B nonché ultimo appuntamento di questo 2022, ultimo appuntamento del girone di andata benvenuti a Bordighera Balsa andiamo ad assistere a questa partita con grande interesse ultimi contro penultimi, la partita che non si può sbagliare da entrambe le squadre devono sicuramente dare un segnale alla classifica il Bordighera non ha mai vinto in questo campionato 11 sconfitte su 11 dall'altra parte un Balsa che in trasferta ha trovato un solo punto dei 7 ottenuti finora in questo campionato i ragazzi di Velimir Andrejic galvanizzati dal successo interno per 7 2 contro la Vigor Fucecchio cercheranno altri tre punti per centrare il secondo successo consecutivo di fila. Cosa mai è accaduta in questa stagione e cosa mai è accaduta in questo campionato? Non si può sbagliare uno scontro diretto come questo. I ragazzi di Franco Basta interpretano generalmente una partita molto fisica, molto ostica. Sarà insomma premura anche da parte di Capitan Conti e compagni non farsi nervosire rimanere sul pezzo. E provare a fare il meglio possibile perché oggi, come dicevi tu, non è una partita di certo da sottovalutare, non è una partita da prendere sotto gamba. Tanto prima abbiamo visto inquadrato Fabio che ora, dal 5 agli avversari, prima dell'inizio del match, pensi che oggi possa avere un minutaggio maggiore? Sì, è sicuramente possibile. Abbiamo visto Fabio giocare minutaggi diversi nelle precedenti partite. Oggi eh, vedremo, anche se è dato l'avversario, avrà un minutaggio maggiore. Osserviamo un minuto di silenzio in ricordo di Sinisa Mihailovic. si parte, partiamo con la formazione degli ospiti dove troviamo Dibitonto in porta davanti a lui come ultimo confermato Pozzi laterale destro Calaia, laterale sinistro Conti il capitano davanti come pivot come accennavamo precedentemente in discrezione nuova Maisy, invece dalla parte opposta troviamo Rositano in porta, davanti a lui Tramontana, laterale destro Bedda. laterale sinistro Sayed, nuovo acquisto per il bordighera, mentre in avanti troviamo Ivan Grillo pronto a battere il calcio d'inizio di questo incontro tutto pronto, ora si parte! Grillo gioca l'indietro per Tramontana. Si riappropria del pallone. Nicola Scalaia. Pozzi. Conti. Sfida ancora Vedda. Spazio sul destro il tiro. Roberto Conti. Apre le danze dopo non appena 37 secondi di gioco. Incredibile. Undicesimo gol in Serie B. Dodicesimo gol stagionale. È sempre lui. È sempre Robi Conti. Grandissima giocata di Conti che adesso possiamo riapprezzare da replay, rientra sul destro, tira sul primo palo, portiere in controtempo, nulla da fare, una zero balza Robi Conti, insomma non si è fatto attendere oggi, attenzione sembra già pronto a fare il suo ingresso in campo Fabio Dunque Conti col sinistro appoggia bene per Calaia che cerca il tiro cross, poi Maisi fallaccio di Eman Maisy ai danni di Rositano, qui giallo, giallo Giustissimo mi verrebbe da dire perché il fallo di Emanu Maisy è molto brutto E intanto ecco che entra proprio Fabio al posto di Maisy Assumerà il suo ruolo, il ruolo da pivot Sì non so se poi sia un caso il fatto che Maisy appena ammonito sia uscito O se era già una scelta pianificata quella di togliere Maisy Attenzione Madaferi la palla dentro per... Melini che non aggancia e Fabio non ci arriva per un soffio Peccato qui la stava combinando grossa il Bordighera. Sì peccato perché Fabio poi l'errore l'aveva già intuito È arrivato solo con un pizzico di ritardo Adesso buono il pallone di Fusca Simone E poi per un soffio ancora non ci arriva Fabio Rositano smanaccia come può Grande parata comunque di Rositano che per un momento quasi se la butta dentro Però poi salva tutto Ottimo comunque l'intervento in generale da parte del portiere La Fusca uno sguardo attorno a sé poi decide di premiare Ferrante che cerca l'inserimento di Simone E poi ancora Rositano in due tempi Presso Fusca Vediamo, va da Fabio, il sinistro di Fabio Strozzato Rositano arpiona la sfera e batte lungo per Madaferi che non ci arriva Intanto riosserviamo il replay del tiro di Fabio Si sgancia bene, viene incontro, poi impatta il pallone forse un po' in ritardo e Rositano arriva sul pallone senza grossi pericoli. Cerca lo spazio per il tiro che non arriva. Quindi torna da Fabio. Che sfida a Maddaferi, lo fa fuori, cerca di sfidare anche Pompeo. Serva e lo fa fuori, poi ha lo spazio per il tiro, decide di non calciare. Dalla palla a Fusca, che tenta ora lui il destro. Palla murata dalla difesa avversaria. E Ora Fusca si rapproa del pallone con un fallo, si lamenta un po'. Tanto, rivediamo il replay. Bello il dribbling di Fabio. Prima su Maddaferi, poi su Serva, poi forse poteva anche calciare. Decide invece di andare da Fusca. E poi il suo tiro respinto da Bianco. Si perde lateralmente. Intanto esce Fabio. Ed entra Mordacci. Si rappro del pallone. Ora Mordacci. Che sfida Luca Bianco. Non ha buona idea. Perché si era del pallone. Il numero 19. E poi riparte il break di Bianco. Attenzione di Bitonto, non perfetto. Sayed, capisce tutto. Sayed! Arriva la rete. Del neo acquisto del Bordighera, il francese Yasin Sayed che sigla così il suo primo gol in campionato, ma che ingenuità di Di Bitonto. Sì, praticamente la prima grande occasione del Bordighera ha portato la rete del pari, in questo caso sì, Di Bitonto riesce a trattenere, vediamo il replay, sì c'è da stabilire se effettivamente il lo avesse in mano, sembrava di no. Che cerca una soluzione, la trova ora in Sayed, lo spunto del numero 11, poi col destro Di Bitonto questa volta para e poi la palla rimane lì, Di Bitonto in due tempi, Fadiga che va da Conti, non trova mai lo spazio per cacciare in porta, adesso... Fallo di vedda. Ci sì, vedremo una posizione abbastanza defilata questa. Bisogna vedere se vorrà andare verso il tiro in porta a cercare uno schema. Guglielmi sul primo palo. Parte Pozzi col destro. Ivan Pozzi, seconda rete in stagione. Prima in campionato. Ivan Pozzi per i suoi. Ma qui l'erroraccio probabilmente di piazzamento della barriera. tra Un'incomprensione tra Rositano e Guglielmi. Vediamo qui il destro di Pozzi. La palla passa proprio tra Guglielmi e Rositano. Quest'ultimo insomma se la prende un po' col numero 15 del Bordighera Pozzi trova il suo primo gol stagionale La scorsa era stata fermata soltanto dal palo 2-1 per il Balza, Che comunque per quanto si è visto può essere meritato Si porta avanti la palla con la sua macalaia di mestiere Si rapprevede il pallone E poi molto bene il break di Conti E il fallo di Bianco che si prende la munizione. Luca Bianco, il numero 19, voleva un fallo anche in precedenza Non è dello stesso avviso il direttore di gara Che segnala il sesto fallo che vuole dire Tiro libero per il balza Tiro libero, grande occasione per il balza Ma tornando indietro, che è giocata da parte di Conti Bravo Calaio nel recupero Ma poi il guizzo, la velocità di Conti è stata notevole Si va a prendere lui, il tiro, libero Tutto pronto, sguardo fisso sul pallone per Robi Conti Con Rositano che cercherà di neutralizzare il tentativo del numero 7 Di Baricella Parte, Conti contro Rositano, Conti con la manona destra esorcizza il tentativo di gol di Robby. Conti, rivediamo il replay. La sassata di Conti, ma qui bravissimo gesto istintivo di Rositano che riesce a spedire il pallone a lato conclusione di Conti molto potente forse manca ancora Conti e poi la palla rimane lì ma poi Bianco riesce in qualche modo e ora può ripartire Maddaferi adesso partita bellissima che in collaborazione con Guglielmi cerca di imbastire una trama di gioco ma Calaia si riappropiede il pallone con Conti prova a ripartire ancora il Balsa adesso partita frenetica e sono persi tutti gli equilibri Messi fallo di Maddaferi e altro tiro libero e si prende anche il cartellino giallo il numero 17 che va a polemizzare col direttore di gara e ora arrabbiatissimo. Maddaferi, vediamo, altro tiro libero per il balsa, Ferrante, tutto pronto, parte il numero 24, ancora Rositano, e adesso calcio anche sulla porta per Rositano per esprimere al meglio tutta la sua felicità, ma davvero un super Rositano oggi, adesso Maddaferi rischia un po' sull'attacco di Calaia, Calaia contro Maddaferi, Calaia, brutto il fallo del numero 10 che va a far schiantare il numero 17 sul muro rosso, e adesso... Bel gesto di fair play da parte di Nicola Scalaia Che chiede scusa al numero 17 Ma da però Ma qui il fallo c'è Così come c'è il cartellino giallo Che equivale a dire Quarto fallo per il balza Che vada da Conti Conti sfida bianco Sfida anche serve E qui c'è un altro fallo Che equivale a dire Un altro tiro libero Pronto a calciare A cercare Ancora il gol Pozzi La palla sibile il palo E si perde sul fondo Non è giornata per i tiri liberi sì eh, anche in questo caso soluzione di precisione Però qua manca purtroppo proprio la porta Si rimane ancora sul 2 a 1 Il terzo tiro libero sbagliato Speriamo che non diventi paura in rimpianto. Perché poi le occasioni sono tante Adesso serva Qui fallo ancora di Conti Tiro libero per il Bordighera ora Guglielmi contro Di Bitonto Parte Guglielmi col mancino E arriva il gol di Antonio Guglielmi Che sfoga così tutta la sua rabbia raggiunge la terza marcatura in Serie B Ma che tiro di Guglielmi Di Bitonto oggi non riesce proprio a neutralizzare i tentativi avversari Eh sì, alla fine il bordighera è riuscito a trovare questo pareggio Abbiamo visto pochissime occasioni da parte dei padroni di casa Però poi alla fine tutti gli sport sono così Paghi quello che non produci È giusto il 2-2 se poi non segni le occasioni che hai avuto Tanto Sayed... Chiama Vedda, il blocco di Sayed su Simone, poi Tramontana dentro per Serva che sigla il gol del 3-2. Incredibile quello che sta succedendo al Palace Biancheri di Bordighera. Adesso è in vantaggio il Bordighera per la prima volta in questa partita. Vediamo, bello il pallone di Vedda per Tramontana, Sayed, blocco su Simone e arriva sul secondo palo Pompeo Serva. Per il 3-2. Sì, questo probabilmente era uno schema già valutato. Anche quello del blocco. Palla sul secondo palo. E credo che comunque qua manca un po' la marcatura. Troppo libero serva. Da lì è facile poi. Pare 3-2. E allora il fallo c'è invece. E si lamenta Ferrante. Tramontana ha tramutato il tentativo offensivo del Balza in tiro libero per il Bordighera. Sta succedendo di tutto. E ora chi si è preso il pallone? Antonio Guglielmi. Di Bitonto contro Guglielmi. Parte Guglielmi. Traversa, spacca la traversa. Guglielmi. Vediamo subito il replay Ma che mancino di Antonio Guglielmi Mamma mia vicinissimo alla rete del 4 a 2 È blackout totale per il balza 6 secondi 5 4 3 Adesso Tramontana spedisce più avanti che può Anzi no decide di andare Ma non c'è tempo Il primo tempo si conclude sul punteggio di Bordighera 3 Balza 2 Partito bene il Balza, poi non ci ha capito più nulla, c'è da dire Sicuramente non è mancato lo spettacolo in questo primo tempo, bellissima partita C'è da dire che il Balza non sta rispettando le aspettative, anche sul risultato del 2-1 È mancata cattiveria e voglia di chiudere il match Andiamo ad assistere alla seconda frazione di gioco Eccoci alla fine del primo tempo Il punteggio dice Bordighera di 3 Balza 2 Un balza partito bene Dopo ha subito Il contraccolpo psicologico È una partita molto masca Molto fallosa Non si riesce praticamente Più a giocare a calcetto Ci sono stati tantissimi tiri liberi Ma davvero Brutto primo tempo Per il balza in generale Sì Il risultato penso sia giusto È vero che c'è stato Un momento in cui La partita era su 2-1 Per il balza Però anche lì Due occasioni sprecate, Poi anche la terza Con un terzo tiro libero Sbagliato E questo sicuramente Va a pesare. E per sali, molto più grinta, molto più cattivari A merito di stare avanti Adesso Balsa deve cambiare atteggiamento Andiamo dentro con il secondo tempo Benvenuti in questo secondo tempo Immergiamoci all'interno del match Per seguire quello che sarà l'esito della ripresa Per vedere se Mr. Andrei ci avrà suonato la carica Ai suoi se il balza avrà cambiato atteggiamento rispetto a quanto visto in questo primo tempo Il balza deve dare sicuramente una reazione Il primo tempo è mancato proprio un buon approccio caratteriale alla partita Hanno un po' sottovalutato gli avversari Adesso partono da una situazione di difficoltà come il 3-2 avversario Devono reagire, vedremo se accadrà nel secondo tempo Tutto pronto, si riparte Con fatica che fa il pivot, Pozzi dietro Laterale sinistro troviamo il classico Conti Laterale destro troviamo Nicolas Calaia Calaia pronto a toccare per Conti Calaia con la sola per Conti, Rositano con Sayet. E poi ancora Rositano. Ma che partita sta facendo il 22 del Bordighera. Fallo laterale per il Bordighera. Con Sayet. Che vada tramontana. Sayede. Sbaglia il passaggio. Attenzione, Conti. Porta sguarnita. Roberto Conti arriva il gol del 3-3 a -3 di Roberto Conti, tredicesima rete stagionale. È sempre il capitano che le reagguanta. È sempre lui. Sì, molto bravo. Conti che aveva letto prima questo errore, questo passaggio intercetta tutto e poi Rositano aveva lasciato la porta scoperta per creare appunto di ricevere questo pallone cercare appunto più spazi ma alla fine lo spazio giusto lo trova Conti con il 3 3 e ora sembra tutto pronto per l'ingresso di Fabio che prende il posto di Fadiga Ferrante che va da Fabio contro Bianco taglia il campo fa fuori Bianco poi forse con un fallo. non secondo l'arbitro aveva Tagliato bene il campo Fabio che poi ha provato con la punta dello scarpino destro a indirizzare il pallone in porta Intanto andiamo a rivedere l'occasione di prima con Fabio che per poco non trova il gol Cerca in un primo momento di calciare col piede sinistro, poi cambia idea e opta per la soluzione con lo scarpino destro, infastidito anche da Luca Bianco, forse in maniera fallosa però per onestà lecronistica, c'è da dire che il contatto avviene in ogni caso fuori dall'area di rigore. Va da Pozzi, cerca il guizzo su Madaferi, ci riesce, attenzione Conti, si apre il campo, dentro per Fabio, uno contro uno con Bianco, deve calciare, calcia ora, Bianco si immola sul tentativo di tiro di Fabio. Vada Sayed, cerca il numero, lo trova su Conti, ma davvero che partita che sta facendo Sayed che si ritrova... A generare lo spazio necessario per imbucare per Vedda, poi la palla rimane lì, è monumentale Ivan Pozzi che riesce a contrastare il tentativo di rete di Vedda. Sì, grande salvataggio da parte di Pozzi che si era già messo lì. Tanto vediamo qualche problema fisico per Di Bitonto pronto a fare il suo ingresso in campo, il secondo portiere Stefano Caccavale. Caccavale che ribatte per Simone, Simone cerca una soluzione, non la trova. Trova ora Calaia dentro per Simone. Rositano, miracolo. Ancora Simone, ancora Rositano. E poi Sayed Yasin. Toglie le castagne dal fuoco. Altra grande parata da parte di Rositano. Ma bellissima giocata precedente di, di Calaia. Con molta calma, ha incrementato. Adesso buono lo spunto di Calaia. Rositano ancora. Mamma mia che giocate sta facendo Rositano adesso prova a ripartire Sayed in collaborazione con Guglielmi mastica un po' il pallone non lo fa invece Calaia bene per Conti che torna da Calaia Calaia uno sguardo al centro torna da Conti che giocata sull'asse Conti Calaia e ora è vantaggio balsa 14 gol stagionale per Roberto Conti ma davvero come si sono trovati questi due. Le occasioni erano tante effettivamente negli ultimi minuti per il Balza E poi qua, tutta la qualità di Calaia Conti L'asse funziona, 4-3 meritato per il Balsa, Rivediamo qui tutta l'azione con eh, il recupero di Conti E poi bravo Calaia a servire Conti poi. Vediamo qui come hanno dialogato Non ci ha capito niente qua il Bordighera e Conti Insomma, non che ce ne fosse bisogno Arriva all'ennesimo appuntamento col gol, il quattordicesimo, quest'anno. Sì, Il Balza continua a spingere, vuole chiudere questa partita Vuole cercare il uh, 5-3 Pozzi dentro per Conti, il mancino! Traversa! E adesso può ripartire il Bordighera, Conserva che va a favorire l'inserimento di Madaferi, gioca il pallone dentro dove non c'è nessuno. Mentre mancano 2 minuti e 30 secondi, adesso si riapre il pallone... Il numero 24 Ferrante, intervento però super di Rositano che prova a ripartire, sbaglia tutto Rositano, Conti fa fuori Sayed Yasin, porta sguarnita, Conti dentro, Ferrante! Arriva il gol del 5-3, forse la chiude qui il balzo, una partita più complicata di quanto previsto, arriva il terzo gol in campionato per Gianluigi Ferrante, gol rubato a Roberto Conti che ci ha messo lo zampino. Sì, come sempre Conti, bravissimo in questo caso, probabilmente quello era un tiro, Ferrante. Toglie ogni dubbio, la butta dentro lui Fa 5-3 e chiaramente adesso il vantaggio si fa considerevole Dentro il pallone in direzione Melini Che va da Zuccarello Ora, ultime speranze per il Bordighera quantomeno per accorciare il risultato Ora, sbaglia tutto Melini ne capisce le intenzioni Conti! Che sigla anche il quarto gol della giornata Meravigliosamente, incredibilmente Roberto Conti, 15 in stagione Questo non è un gol poi così facile Arriva praticamente in caduta sul pallone Ottima comunque la conclusione da lontano Ottima rete, quella che chiude il match e, e Porta a casa i tre punti Stop difettoso di Melini Ne capisce le intenzioni Roberto Conti Sì, grandissima partita da parte di Conti Oltre a tutti i gol che ha fatto Sicuramente una partita super ordinata e da trascinatore puro di questa squadra. E adesso 2, 1, suona la sirena, il punteggio dice, balza 6, Bordighera 3. E Che partita abbiamo visto oggi, partita che ci ha portato ad assistere a ben 9 gol, ottima prestazione comunque del balza, soprattutto nel secondo tempo che era agito ad un primo tempo piuttosto insufficiente da parte di tutti, probabilmente certo. anche dell'allenatore, e poi... La reazione ha portato a questa meritata vittoria il balza trova la seconda vittoria consecutiva andiamo a sentire poi quelle che saranno le impressioni dei giocatori dei protagonisti ora sì. possiamo andare ufficialmente dai ragazzi a sentire gli interpreti grazie per la visione andiamo a intercettare ora i protagonisti che sono stati oggi in campo eccoci nel post partita di Bordighera balza match concluso per 3 2 nel primo tempo mentre nel secondo è uscito fuori un grande Balsa, un grande robiconti che hanno ribaltato le sorti del match imponendosi per 6 3 il risultato comunque che abbiamo visto nel primo tempo penso fosse giusto, il Balza non è partito nel migliore dei modi, era giusto che la squadra di casa andasse in vantaggio e anche pesantemente perché poi è giusto pagare gli errori, due tiri tre tiri liberi anzi sbagliati, poi nel secondo tempo è venuto fuori il Balza, è venuto fuori Robiconti è venuta fuori la prestazione di una squadra che era più forte poi sulla carta. Eccoci con il bomber del Balza che oggi ha dato davvero il meglio di sé, quattro gol e un assist insomma ha trascinato questo Balza a una vittoria che sembrava insperata nel primo tempo che si era concluso per 3 a 2. Sì dai alla fine il primo tempo si è messa male e diciamo che abbiamo sbagliato noi tanto perché avevamo la possibilità di chiuderla subito con i tiri liberi, abbiamo sbagliato ci sta, dopo loro hanno avuto subito l'occasione di portarsi avanti e chiudere il primo tempo in vantaggio, però dai alla fine siamo stati bravi a recuperare e a giocare un gran secondo tempo Quattro gol e poi alla fine ne avresti potuti fare molti di più e provate a tirare sempre, quanti gol volevi fare oggi? Ah, a io ne farei anche 10 cioè <ride> io non ho un problema cioè l'importante è la vittoria poi dopo ovvio, se viene il gol è sempre più bello e da morale a tutti dai. Certo, tre punti importanti che sommati a quelli di Fucecchio fanno sei punti nelle ultime due partite. Insomma, punti che mancavano li abbiamo ritrovati anche prima di questa fine del 2022. Insomma, un risultato importante anche per Roby Conti, il capitano del Balsa. Diciamo che sono tre punti molto importanti. Loro si giocavano un po' la partita della vita perché, ovviamente, era la possibilità di recuperare i punti su delle dirette squadre per la salvezza. Quindi, fare tre punti oggi valgono tanto. E sicuramente anche fare due vittorie di fila ci daranno morale e ci fanno, diciamo, andare. Un po' in queste festività, un po' meglio, perché comunque abbiamo bisogno anche tutti di recuperare un po' le energie, e ricominciare nel 2023 meglio e provare di fare più punti per il ritorno, dai. Grazie mille, Robby, per l'intervista che ci hai concesso. Alla voi, prossima, in bocca prossima. al lupo. Buon anno, carico per il prossimo anno, assolutamente. Grazie. <ride> allora, Fabio, noi non ci siamo visti prima, quindi non abbiamo le tue aspettative prima della partita. È un po' una domanda generica che ti faccio tutte le volte, però chiaramente il tuo parere poi cambia, no? no il mister ci ha preannunciato che sarebbe stata una partita così, una partita aggressiva che tecnicamente non erano chissà cosa ma avrebbero puntato sull'aggressività e sul giocare sporco diciamo e infatti è stata così la partita ed è stata difficile La prima partita ti ha fatto giocare gli ultimi minuti, la seconda più o meno a cavallo dei 10 adesso ti ha fatto partire prima, cosa c'è in questa gestione? Sì, secondo me piano piano sta prendendo più fiducia a me e comunque mi ha anche fatto entrare in momenti della partita un po' più delicati Sì, comunque penso di sta prendendo piano piano sempre più i movimenti i tattici magari sono un po' più ordinato difensivamente è difficile giocare poco, rientrare, uscire, rientrare, così anche perché ho, ho molta voglia di giocare E quindi in quei pochi minuti che entro magari ho fretta di fare tante cose Alla fine non riesco ad essere troppo lucido Però ti dico che comunque io l'ho percepito Cioè quando entravi in campo ti vedevo che cercavi la voglia di cercare uno contro uno Ogni tanto magari andavi un po' contro tutti Con un po' di confusione Però comunque apprezzavo l'atteggiamento Adesso comunque possiamo chiamare Antimo Andare in chiusura Non so se è una domanda per Fabio Una domanda per Fabio Abbastanza scomoda eh, Lo sapevo La domanda che volevo porti è Credi che Fabio possa andare più in difficoltà del calcio a 5 rispetto al calcio a 1? Nel senso, a livello di minutaggio, l'entrare e l'uscire e il non calarti perfettamente nella mentalità della partita, che, come citavi tu poc'anzi, è difficile visto che si entra, si esce, si esce e si entra. Trovi maggiormente complesso per un giocatore che viene dal calcio 11 è potersi immergere no, nelle acque del match, trovare terreno fertile. Poi nel calcio a 5, sì, sicuramente è più complesso. Però c'è da considerare che faccio questo sport da neanche un mese, mentre il calcio l'ho fatto per più di 10-13 anni 13 anni. Quindi, sì, è normale che inizialmente sia complesso, ma mi ci dovrò abituare. Ci vogliono un sacco di energie mentali. E quindi, trovo giusto. Uscire e dover rientrare Allora ringraziamo tutti voi per averci visto Per essere arrivati fino a questo punto del nostro filmato Hai qualcosa da aggiungere Fabio? No no Tu Fre? Direi che ci possiamo vedere noi settimana prossima con un nuovo video Ci vediamo sul canale di Fabio di Mauro Official Ricordiamo iscrivetevi, mi piace, condividete A giovedì prossimo ciao Ciao ciao